Adesso provo il minimalismo, dai sto male, provo il minimalismo, provo a buttare via le cose. Sì, sì, sono le cose che mi fanno star male, quando in realtà ti butto o non ti butto? Questo è il problema. Minimalismo, no? Oggi, come al solito, voglio parlare di qualcosa di controintuitivo. Questa conversazione è stata stimolata da... Vlad, un certo Vlad che mi ha scritto su Instagram, a seguito di aver visto i miei video sul minimalismo, mi ha detto, insomma, mi ha posto le riflessioni sulla sua vita, se era o non era minimalista, su quello che stava buttando. Così abbiamo parlato a lungo e mi ha un attimo raccontato di, di sé, della sua vita, di quello che fa. E poi alla fine mi diceva sempre Guarda questo non lo butto, questo non riesco a buttarlo Questo non riesco, ma per te devo buttarlo, non devo buttarlo E rispondendo a Vlad, quindi cercando di trasmettere il mio concetto di minimalismo Sono incempato su un'idea che si è concretizzata in maniera perfetta In un concetto In questo video voglio condividere con voi l'idea che è emersa Dopo la chiacchierata che ho portato avanti con questo misterioso Vlad E quindi nulla cari amici minimalisti la questione è sempre questa quando uno si approccia al minimalismo cerca sempre di buttare via tante cose no allora uno incomincia che bello mi sono sbarazzato di questo poi mi sono sbarazzato di quest'altro diventa quasi patologico se vogliamo in una prima fase Buttare via quello che ci capita sotto mano. Alcuni che non interiorizzano, sposano in maniera talebana questo movimento minimalista si ritrova a buttare via tutto, anche, anche cose che non sono la sure. Mamma, dove hai messo il piatto? E lo buttate? Come buttare? Casino, guarda. Questo è quello che in un altro video ho definito comportamento mini scimmiettista. Ve lo lascio qua o qua. E mi raccomando. Non essere un mini Detto questo, il mini scimettista è una persona che fa le cose perché vede un'altra persona che le fa, ah, devo buttare via questo, allora lo faccio questo. Allora, allora, il problema è molto, molto più complesso di un semplice sbarazzarsi di ciò che non porta valore e tenere quello. Cioè, sì, alla fine è quello, però non è tanto il fatto di buttare via l'oggetto, ma un'altra cosa. Il minimalismo ti aiuta, non tanto... Per l'oggetto che butti, ma per la domanda che ti fai prima di buttarlo. La ripeto, eh? Il minimalismo non ti aiuta tanto per l'oggetto che butti, ma la domanda che ti fai per buttarlo. Perché il minimalismo, cari mannaggia, non è altro che un processo di consapevolezza e intenzionalità tu fai qualcosa solo perché hai intenzione di farlo e il vero vantaggio del minimalismo non è poi avere magari, sì questo è un vantaggio quello di essere più ordinati hai meno cose, meno cose da fare più tempo libero per te eh, hai più chiarezza ma il vero vantaggio che io trovo che sia un vantaggio non equiparabile ad altri è quello di farti fare le domande giuste cosa che ti porta a valore è quella, non tanto poi che lo butti è il fatto che trovi intenzionalità su ciò che veramente crea valore nella tua vita e la cosa è ben diversa, eh? tante persone si concentrano sull'output tante persone si concentrano su quello che accade alla fine quando in realtà bisogna concentrarsi sul processo di mezzo sul ragionare in modo intenzionale su ciò che effettivamente è un valore per noi ed è questo che rimannaggia uno dei più grandi vantaggi del minimalismo. E questo vale anche per le cose che compriamo. Non è tanto di non comprare nuove cose, ma ogni volta che introduciamo qualcosa nella nostra vita, che sia materiale, che sia immateriale, che sia anche un pensiero, e se non l'avete visto, vi lascio qua, minimalismo applicato ai pensieri, ragioniamoci. La cosa importante del minimalismo non è tanto il fatto di non comprarlo o non sposare questo pensiero, ma è il fatto di chiedersi, effettivamente ha valore nella mia vita e intenzionale. e quindi dicendo ha valore nella mia vita questa domanda scaturisce è cascata mille altre domande magari ti, ti, ti metti, in dubbio, magari metti in dubbio il percorso professionale che stai facendo magari metti in dubbio una relazione tossica magari metti in dubbio dei tuoi comportamenti che non supportano la persona che vuoi effettivamente essere mm? E questo è il vantaggio segreto del minimalismo Perché è segreto? Perché ci si concentra sempre nel buttare Ma è la domanda Le domande Allora, penso che sia stato Rob, Tony Robbins Il primo a aver detto questa cosa Che la qualità della nostra vita è direttamente proporzionale Alla qualità delle nostre domande Io non credo che ci sia un buon coach Che ti in qualche modo spari in faccia la realtà, il buon coach, la buona persona, il buon mentore è una persona che ti fa porre le giuste domande, poi siamo noi dentro a scoprire le risposte, a capirci meglio, ad essere più intenzionali e vivere con più valore, perché una volta che noi abbiamo più valore riusciamo a erogare più valore, questo però è un concetto filosofico che esula dal un po' la finalità pratica e pragmatica che voleva avere questo video che se vogliamo riassumiamo così, in una frase quando buttiamo via delle cose, quando ci sbarazziamo di qualcosa di qualche pensiero, di qualche oggetto materiale il vero valore non sta tanto nel non avere più quell'oggetto, ma la domanda che ci siamo fatti a monte dallo sbarazzarci è quella che crea consapevolezza, intenzionalità in noi, dentro le nostre testoline, e ci fa vivere meglio. Ecco perché storco il naso quando vedo quei que, que video, 100 cose che non compro più, 1000 cose che non compro più, piuttosto che 7, 5, 6, ma perché in realtà non è tanto il contenuto in sé che può essere utile a persone che si avvicinano al minimalismo e danno un'idea, ma sono le persone che magari malinterpretano un percorso, lo vedono come una cosa, come un altro hack, un'altra scorciatoia per avere di più. No? Adesso provo il minimalismo, dai, sto male, provo il minimalismo, provo a buttare via le cose. Sì, sono le cose che mi fanno star male, quando in realtà il male proviene da dentro, da un qualcosa che bisogna andare a scoprire, ad indagare, facendosi domande e essendo più intenzionali e consapevoli lo so che ho abusato di queste parole se avessi un euro per ogni volta che ho detto minimalismo intenzionalità e consapevolezza in questo canale a quest'ora sarei ricchissimo detto questo mia cara mannaggia se questo concetto risuona con voi e volete condividere quali sono state le domande che vi siete fatti sono contentissimo di leggerle nei commenti perché io voglio parlare con voi non a voi quindi mi raccomando commentate se volete supportarmi sarebbe fantastico che vi iscriveste al canale metteste un like un commento qualsiasi cosa vi possa supportare per poter lanciare un progetto che vuole in pentola per oggi è tutto con affetto e speranza Ciao, Thank you.